Buonasera a tutti, iniziamo questo pomeriggio di preghiera con la preghiera che ci introduce alla musica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte Amen l'eterno riposo dono al loro Signore splenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace Amen possiamo iniziare a ascoltare la musica che ci introduce poi alla preghiera Mentre prendiamo il posto, iniziamo nella preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio Padre la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi e con il Spirito cantiamo Ascoltiamo la scheda storico-artistica. L'episodio della ferita al costato conclude in maniera dolorosa e drammatica gli episodi relativi alla passione di Gesù. Nell'ora nona del venerdì, alle tre del pomeriggio, egli infatti ispirò. Ed uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua, segno che Gesù era morto. Nei Vangeli canonici non è riportato il nome del soldato, ma secondo la tradizione cristiana era Cassio Longino, il cui nome si ritrova invece nella versione apocrifa degli atti di Pilato. Nel gruppo processionale, sotto la croce, stanno in piedi Maria e l'apostolo prediletto Giovanni, l'unico fra i discepoli a non abbandonare Gesù, rimanendogli vicino fino alla morte. Maria Maddalena è invece in ginocchio alla destra di Gesù e rivolge lo sguardo verso Longino, che è rappresentato in primo piano nell'atto di vibrare il colpo di lancia sul costato di Gesù. Quella lancia diventerà uno dei simboli della passione. La presenza di Longino nel gruppo è espressamente indicata in un atto del 1771, nel quale si riporta il nome del soldato. Il mistero, fin dal 27 aprile 1620, affidato a Canapai e Funai fu ricostruito ex novo nel 1771 da Domenico Nolfo nel 1949 dopo gli eventi bellici che lo distrussero fu rifatto da Giuseppe Caffiero recuperando parti dell'opera precedente nell'attuale gruppo che ricalca la composizione di quello distrutto L'iconografia della rappresentazione è corrispondente a quella tradizionale del Calvario, termine con il quale si intende in scultura una composizione formata dal crocifisso, da Maria, Giovanni, Maria Maddalena e anche da altri personaggi, collocati ai piedi della croce. Questa iconografia in ambito siciliano trova riferimenti nei calvari palermitani di Giacomo e Gaspare Serpotta e in quelli trapanesi, in piccolo, in avorio o alabastro. L'attuale figura del Cristo, parzialmente rifatta da Cafiero, ricalca l'iconografia classicistico-barocca del Cristo morto, con il corpo nudo, leggermente curvato e allineato sull'asse della croce, curato nella resa anatomica del torace e degli arti inferiori e superiori, con il capo reclinato sulla spalla destra, le braccia distese e le ginocchia piegate. L'immagine che si ricava è di un corpo rilassato e di un volto disteso, che con la morte non mostra più gli spasmi dell'agonia, anzi emana un senso di pacata serenità. Il viso di Gesù riproduce il modello iconografico definito nella bottega dei Norfo, capo inclinato, volto piccolo e profilato da una barba sottile e bipartita sul mento appuntito, bocca piccola da cui traspare la dentatura, baffi lunghi e sottili, capigliatura fluente con ciocche che ricadono sulle spalle. È sempre lo stesso volto che vediamo nei gruppi la caduta al cedro, la coronazione di spine, la sentenza e la spoliazione. Note patetiche sono date dalla profonda ferita sanguinante che squarcia il torace, dalle piaghe sulle ginocchia e sulla spalla sinistra e dal colore rosso, dal colore rosso del sangue provocato dalla corona di spine e dai chiodi, in numero di quattro, due per le mani e due per i piedi, secondo un'iconografia medievale. Il panneggio dell'ampio perizoma, ricco di effetti chiaroscurali, è trattenuto da una cordicella nodata che lascia scoperto il fianco destro, motivo ricorrente nei crocifissi trapanesi dei secoli XVII e XVIII. All'evento doloroso partecipano in piedi Maria e Giovanni, con gli occhi pieni di pianto e rivolti a Gesù, mentre Maria Maddalena è in ginocchio con l'espressione quasi estatica e lo sguardo invocante pietà rivolto il verso il centurione. Giovanni è raffigurato con baffi e fluenti capelli che ricadono a ciocche sulle spalle, mentre dirige la mano destra in avanti, in segno di compassione, contrariamente all'iconografia tradizionale che lo vuole in berbe, ha qui una barba sottile e di forcuta, che profila il mento e giunge fino alle orecchie. Il volto da lineamenti gentili messi in evidenza dal reclinare del capo all'indietro ripete il modello utilizzato da Norfo per il viso di Gesù. Maria nell'esprimere il dolore di una madre è raffigurata con il volto affranto e erigato dalle lacrime come mater dolorosa, corrispondente all'iconografia della dolorata Maria Maddalena abbraccia la croce nella direzione dei piedi di Gesù, ripetendo così il gesto di devozione compiuto durante le cene in casa del fariseo e a Betania. È rappresentata con lunghi capelli sciolti, di cui una ciocca le ricade sul seno, in riferimento all'episodio evangelico, secondo cui asciugò i piedi di Cristo con i propri capelli, dopo averli bagnati con le lacrime di pentimento. I tre personaggi sacri vestono tutti lunghe tuniche, strette a vita da fasce colorate d'oro zecchino, e sono provvisti di ampi mantelli. Curati sono inoltre i dettagli decorativi dell'abito e dell'elmo del soldato romano. Il gruppo, che dal 1666, venendo meno la categoria dei funai, è curato dai pittori e decoratori. Nel 2003, è stato restaurato ad opera di Giovanni Calvagna. fatto obbediente fino alla morte e alla morte di Croce. con voi dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdeva. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre!» E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, «O oh sete! Vi era là un vaso pieno di aceto». Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto» e chi dato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore Vangelo ci descrive bene il gruppo di, la cui esposizione e descrizione abbiamo ascoltato poco fa nella scheda o meglio il gruppo esprime bene il testo del Vangelo che abbiamo letto perché è chiaro che prima viene il Vangelo e poi il gruppo e quindi l'espressione di quello che è stato rappresentato nel gruppo è direttamente il testo che abbiamo letto, anche perché quello che abbiamo letto della lancia che trofigge il fianco, del fatto che sotto la croce c'è il discepolo che Gesù amava e sua madre, poi anche le altre donne, lo abbiamo solo nel Vangelo secondo Giovanni, perché negli altri evangelisti non si parla di questo colpo di lancia al fianco, al fianco di Gesù, e anche se si parla che Maria era sotto la croce però non si parla del discepolo che Gesù amava che ce l'ha solo Giovanni comprendiamo da questo che l'Evangelista Giovanni è chiaro che la tradizione identifica il discepolo che Gesù amava con l'Evangelista Giovanni la tradizione non centenaria, millenaria potremmo dire la, la tradizione di molti e molti decenni e, ce, e centinaia di anni, però comprendiamo che non è nemmeno questo importante, non è che ci interessa in questo momento sapere se il discepolo che Gesù amava sia Giovanni oppure no a livello storico, perché l'espressione così come viene utilizzata dal Vangelo è molto più forte di un racconto che ci viene solo una descrizione di dire che c'era Gesù e Giovanni oppure che c'era Gesù, Giovanni e Maria no, il dire c'era Maria la madre di Gesù e c'era il discepolo di Gesù Nava, ha un significato spirituale e teologico molto più forte di dire c'era Giovanni perché? perché definendo quel discepolo che è sotto la croce come il discepolo di Gesù Amava, Possiamo ognuno di noi identificarci con questo discepolo, perché ognuno di noi è amato da Gesù. Quindi non abbiamo bisogno di un nome preciso, abbiamo bisogno di conformarci e identificarci con questo discepolo che si trova sotto la croce. Anche perché ci vogliamo stare sotto la croce. Gli altri evangelisti, gli altri discepoli sono scappati quando Gesù è stato arrestato Giovanni l'Evangelista Giovanni invece ci dice che c'è un discepolo sotto la croce e oltre al discepolo c'è sua madre qui c'è una consegna Gesù sulla croce prima di morire consegna la madre al discepolo che Gesù amava e al discepolo che Gesù amava la madre è molto importante perché la madre non la chiama mamma o madre ma dice donna e poi il discepolo ecco tua madre, quindi non è che non la riconosce come madre, ma la chiama donna e noi di fronte a questo appellativo, ci sembra un appellativo che Gesù usa quasi noi diremmo quasi in maniera irriverente, ma perché non conosciamo bene la scrittura donna ha un significato teologico molto grande già io ho fatto questo riferimento quando si rivolge in questo modo Gesù a sua madre all'inizio del Vangelo secondo Giovanni quando ancora non aveva cominciato a rivelarsi e la madre gli aveva fatto presente che non hanno vino la festa di nozze era finito il vino nella festa di nozze quindi per quel tempo significava è finito il vino è finita la festa, il vino era segno della festa, il vino si usava solo in occasione della festa. Se non c'è più vino, la festa è finita. La madre quindi fa presente questo a Gesù all'inizio del Vangelo di Giovanni e in quella fare presente questo, la risposta di Gesù è donna, che ho che fare con te? Ma non è che ho a che fare con te, non mi... Diciamo non, non mi importunare, non era quello. Ma nel chiamare la donna, dicevo, c'è dietro tutta la storia della salvezza di Dio con il popolo di Israele. La donna è prima di tutto Gerusalemme, che indica il popolo stesso di Israele che è la sposa del, di Dio. Infatti lo sposo è il tuo creatore, così è detto da Isaia in un suo passo. Quindi donna che implica questa realtà del popolo di Israele implica la realtà stessa dell'umanità. Perché non possiamo non dimenticare la prima donna, Eva, dono di Dio per completare e per rendere completa l'umanità senza la quale l'umanità non è piena e anche questo ho citato in qualche altra occasione in questo cammino quaresimale che abbiamo fatto l'uomo senza la donna non ha un'umanità piena è soltanto l'umanità nella sua interezza nella sua pienezza che esprime la realtà umana ognuno naturalmente per il suo ruolo per le sue caratteristiche per i suoi doni particolari nella diversità, nella ricerca di comunione anche se nella diversità dei doni e delle differenze ora qui Gesù nel chiamare donna dice tu esprimi tutta l'umanità qui però non solo l'umanità nel momento in cui nella risposta al discepolo dice ecco tua madre tu esprimi tutta la maternità la maternità che è propria di ogni donna Forse anche questo, se non ricordo male, ho detto, la maternità non è, non è della donna soltanto della donna che genera fisicamente, forse non l'ho detto qui, l'ho detto in qualche altra occasione, ma mi ricordo che l'ho detto. Ma ogni donna è madre anche quando non genera fisicamente un figlio. Perché? Perché la maternità è l'insita stessa nella donna per la sua conformazione fisica. È uno spazio accogliente ma consapevole di essere madre. E quindi la maternità che non è solo il partorire fisicamente qualcuno, diventa una caratteristica della donna nella sua relazione. Ogni donna è madre. Quindi ecco tua madre da parte del discepolo e da un lato accogliere... Maria come madre nella sua casa e lui lo fa, lo accorse con sé nelle sue cose, ma dall'altro è dire a Maria, tu ora sei madre di tutti i miei discepoli, ma diciamo anche di tutta l'umanità. E proprio questa realtà della maternità, come vi dicevo, propria della donna che ce lo fa vedere nei segni, poi... È chiaro che proprio perché la conformazione stessa della donna e del suo corpo è una persona, un, una umanità che sa accogliere, è fatta per accogliere. Per questo voglio leggervi un piccolo, una piccola riflessione, meditazione di, uno, di un prete che commenta questa realtà di essere madre. Forse Di questo prete ho letto già la meditazione che riguardava cosa significa essere donna come Dio vuole l'ho letta in occasione quando è coinciso il nostro incontro con l'8 marzo la giornata della donna cosa significa essere madre come Dio vuole? è Maria, ma può essere già ogni donna significa essere disponibile a generare la grazia che non può mai dirsi mia ma va sempre riconosciuta come dono e compito per me, significa non voler costruire il mio ma non smettere mai di custodire il tuo l'essere quindi donna, l'essere madre di ogni donna al di là della, del parto fisico è proprio questo una persona che sa cogliere ma sa riconoscere che quello che genera nella sua vita è sempre una generazione di fare in modo di custodire l'altro di essere custode dell'altro. Questa parola sulla donna non significa che escludiamo da questo l'altra parte dell'umanità che sono gli uomini, ma anzi dobbiamo dire che gli uomini che partecipano comunemente anche alla generazione, al di là della generazione fisica, naturalmente con la loro particolarità di essere uomini, sono, devono essere pronti a sapere essere persone che donano, che sanno donare che sanno offrire che sanno dare la loro vita vedete che allora l'umanità è fatta di uomini e donne che nelle loro caratteristiche devono essere pronti ad accogliersi il discepolo che Gesù amava dice l'accolse con sé Maria che è la madre donna e tutte le donne ma tutta l'umanità che è pronta a dare l'uomo accoglie e dà non per niente forse l'ho ripetuto altre volte, nel rito del matrimonio quando viene espressa in maniera sacramentale questo sapersi dare, nella promessa di matrimonio si dice io accolgo te e non si usa più quello che si usava fino a vent'anni fa, circa 15 anni fa, quando si diceva io prendo te. È chiaro che prendere non si intendeva nel senso di afferrare, nel senso però... «Accolgo» è una parola molto più pregnante per esprimere questo sapersi accogliere. Nel sacramento del matrimonio i due si accolgono e diventa sacramentale questa accoglienza nel matrimonio, ma la realtà dell'accoglienza deve essere costante negli uomini e nelle donne. Accoglienza che significa accogliere gli altri. Capite che allora l'accoglienza è propria del cristiano, come il discepolo accoglie la madre accoglie l'umanità? Il cristiano è colui che accoglie e qui dovremmo riflettere molto, stiamo molto riflettendo perché i fatti della guerra ci hanno aperti all'accoglienza di questi profughi di questa guerra. Ma ricordiamoci, sì, è una guerra vicina a noi e forse oggi siamo più disposti, ma l'accoglienza non vale solo per gli ucraini, vale per tutte quelle persone che scappano da tante guerre e e scappano e a volte però non sono accolte anzi ci mettiamo contro a questa accoglienza certo l'accoglienza la dobbiamo fare per bene la dobbiamo fare secondo le leggi la dobbiamo fare però l'accoglienza è fondamentale per i cristiani invece cosa succede quando non accogliamo? in fondo ci chiudiamo ci chiudiamo all'altro ci chiudiamo all'altro e vogliamo solo constatare che l'altro è morto, è finito, come fa il soldato? Certo, qui è una constatazione, potremmo dire, legale, perché se il condannato era ancora vivo dopo alcune ore, perché poteva essere ancora vivo, perché in fondo se lui stava diciamo molto, aveva forza, poteva essere ancora vivo, allora per evitare un'agonia ancora maggiore sì, gli si spezzavano le gambe come avete sentito spezzando le gambe non aveva più la forza di stare in alto con i polmoni e quindi si schiacciavano i polmoni e moriva Gesù era già morto quando il soldato costata questo fatto allora non gli spezza le gambe ma giustamente lui dice per provare no lui dice perché era la prova provare che è morto vediamo se è realmente morto e fai colpo di lancia capite che da quel colpo di lancia di una constatazione potremmo dire legale della morte si è fatta una riflessione in centinaia di anni molto bella perché quell'uscire, quel sangue d'acqua vi posso dire che nella tradizione della Chiesa nei commenti dei padri della Chiesa è diventato il simbolo della realtà sacramentale del cristiano l'acqua simbolo del battesimo il sangue simbolo dell'eucaristia e questo nel commentario di tutti questi secoli specialmente dei primi secoli e diventa naturalmente un linguaggio simbolico che forse al soldato non passava nemmeno per la testa ma Giovanni che lo scrive l'evangelista Giovanni ci sta dando un linguaggio da interpretare un linguaggio da dire quel morto non è morto perché da quel fianco che esce sangue d'acqua scaturisce una vita nuova. Per il cristiano il battesimo è la vita nuova, è entrare nel mistero di Cristo morto e risorto. L'eucaristia che noi celebriamo ogni volta che la celebriamo è Cristo vivo, risorto, che si fa il nostro cibo. Quindi vedete, quel sangue d'acqua è ancora Cristo che continua a donarsi a noi e continua a donarsi nel dono del battesimo che tutti abbiamo ricevuto nel dono dell'eucaristia che tutti abbiamo la possibilità di vivere, di ricevere, di partecipare il cristiano è colui che non dovrebbe mai venir meno alla partecipazione dell'eucaristia, è meglio che uso un'altra parola, della messa almeno domenicale, perché l'eucaristia magari può essere una parola difficile non possiamo venir meno come cristiani a partecipare alla messa almeno domenicale perché è quella che ci aiuta a darci, a donarci, a essere gratuiti. Mentre cantiamo... Come sappiamo, ora è il momento della raccolta per la carità. Fratelli e sorelle, in questo tempo di quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nel pensiero e nelle opere. Preghiamo insieme perché egli accompagni il cammino della nostra conversione con l'abbondanza della sua grazia e diciamo ricordati Signore della tua misericordia. Ricordati Signore della tua misericordia. Sostieni Padre Buono, la Santa Chiesa con la forza dello Spirito perché testimoni coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Illumina, Padre Santo, il Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro Maria e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso di te e la generosità verso il prossimo. Noi ti preghiamo. Ricordati Signore della tua misericordia Guida Padre misericordioso i capi di Stato e i governanti di questa terra perché possano amministrare in modo retto, pacifico ed equo le ricchezze del mondo rispettando sempre la dignità umana di ogni persona noi ti preghiamo Ricordati Signore della tua misericordia Sostieni Padre Onnipotente i popoli oppressi dalle ingiustizie, in particolare quelli che oggi vivono la guerra in Europa, in Africa e in Asia, e specialmente in Ucraina e in Russia, perché sperimentino la potenza liberatrice del tuo figlio, fondamento della vera fraternità e della vera pace. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Illumina, Padre misericordioso, tutte le vocazioni, perché risplendano sempre quali testimonianze credibili dell'incontro con Cristo Gesù, trovando in te la forza per compiere scelte coraggiose e ricercando ininterrottamente la pienezza di vita con cuore saldo e umile. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Volgiti, Padre, compassionevole, ai nostri fratelli segnati dalla sofferenza fisica e spirituale perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo, ricordati Signore nella tua misericordia. Dona Padre Buono a tutti i fratelli che contemplano già il tuo volto, in particolare ai consoli e ai devoti defunti di questo gruppo sacro, la pace eterna del tuo abbraccio misericordioso nella certezza di vivere già ora, tutti insieme, la comunione dei Santi. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Rivesti, Padre Santo, dello Spirito di Santità, noi tutti qui presenti, affinché possiamo attingere da Cristo, vincitore del maligno, la forza per non lasciarci sedurre dagli idoli del mondo e obbedire unicamente alla parola che salva. Noi ti preghiamo. Ricordati Signore della tua misericordia. E invochiamo insieme Dio nostro Padre. Padre nostro che sei, sei in Cielo, sia, sia santificato il tuo leggero. nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Il Signore sia con voi. E con ogni tuo spirito. benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you. Sindaco e tutti coloro che hanno partecipato a questo momento. E nel, nel nome del Signore andate in pace. Qualcuno ha perso queste chiavi della macchina, se, se qualcuno ha bisogno e sono in sagrestia. Allora, l'Unione Maestranze. Sì. Mi sentite? Sì. Volevamo eh, cogliere l'occasione della presenza del signor Vito è un anziano appartenente a questo ceto, perché l'Unione Maestranze, questo consiglio di amministrazione, il presidente che oggi non è potuto essere presente, ma che eh, è come che, eh, dalle sue mani, Signore se si vuole accomodare. Noi riteniamo che bisogna guardare al futuro senza perdere la storia e gli insegnamenti di chi è stato il passato e ha, ha fatto in modo che noi oggi siamo quelli che siamo. Quindi è con grande piacere che. Le do questo piccolo ricordo che possa diciamo, testimoniare la sua militanza.